ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un after patch del glitch nel ceo in pratica allora per fare questo after patch ragazzi dobbiamo più o meno fare le stesse cose che facevamo prima con un piccolo cambiamento e non dovremmo avere la deluxe, ma un qualunque veicolo speciale quindi questi sono i requisiti e un'auto ovviamente retro custom eh, o custom di bennis con una targa personalizzata ragazzi perché altrimenti dovrete usare il centro operativo mobile per fare il glitch allora quello che dovete fare che cos'è? aprire il telefono e avviare un colpo domus day la prima volta e poi la seconda volta e come si faceva nel vecchio glitch io qui stavo provando una cosa però è meglio guardare i numerini piuttosto che stare lì a, con il telefono aperto in questo caso il dlin come avevo spiegato in una live si sì, può funzionare però bisogna essere molto veloci quindi io apro più volte il telefono fino a che non mi parte il conteggio eh, 2 di 4 3 di 4 e così via ragazzi quando avrò quel conteggio eh, andremo a vedere che cosa dovremmo fare insomma innanzitutto io come vedete ci sta impiegando del tempo e ogni volta ogni sacra volta ragazzi ricarico il colpo, prova a ricaricare il colpo perché eh, dobbiamo comunque farlo sto glitch insomma e capita anche a me che eh, comunque non carichi in fretta il colpo e quindi per questo motivo non ho voluto tagliare il video se sennò eh, sembrava troppo facile poi tutti lamentosi ma a me non mi trova l'attività a me non mi fa questo, a me non mi fa quell'altro tutte cazzate varie e come vedete ragazzi ci impiego anche io del tempo a trovare l'attività prima si trovavano in fretta eh, perché tutti sto glitch facevano adesso ci mette un po' più tempo quindi ogni volta riapro il telefono e vado a cercare nuovamente ad avviare nuovamente una ricerca fino a che non troverò quei famosi numerini in basso a destra 2 di 4, 3 di 4 e cazzi e mazzi con la speranza che ci dice culo che non, in, non imbrocchiamo in pratica un domus day che manchiamo solo noi insomma, anche perché è capitato parecchie volte a molte persone e quindi automaticamente dobbiamo avere quella speranza come vedete è partito il conteggio, l'unica cosa che dobbiamo fare è start, veniamo sul playstation store e dobbiamo aspettare che ci carica le shark card, nel mio caso ragazzi non ha caricato le shark card, però il glitch a quanto ho potuto verificare funziona uguale, non so perché non ha caricato le shark, non ho toccato nulla io e ho atteso semplicemente che mi dicesse che non era raggiungibile il playstation store come avete visto a questo punto ragazzi ho lo stile buggato e fin qui ci siamo però non possiamo prendere una deluxe come si faceva prima e buttarla fuori perché questa volta risulterà in mappa e quindi il glitch salterebbe, l'unica cosa che possiamo fare però e è andare al al nostro deposito veicoli speciali ragazzi quindi andiamo al deposito veicoli speciali prendiamo un buzzard e andremo a dirigerci al deposito di veicoli speciali io qui come vi ho già fatto vedere sono ancora buggato quindi rimarrò buggato per parecchio tempo e intanto me ne vado al deposito dei veicoli allora nel deposito veicoli speciali possiamo avere qualunque veicolo ragazzi non è importante quale abbiamo se abbiamo i ram buggy, se abbiamo insomma air camion se avete alcuni o quello che cazzo ci avete, avete va bene tutto ragazzi come vedete sono ancora buggato e andate al deposito veicoli speciali ragazzi entrate nel deposito veicoli speciali io qui l'ho mandato in velocità perché eh, altrimenti sarebbe durato una vita e a me sinceramente non è che mi metto lì per fare visual eh, o per fare pubblicità prendiamo il veicolo e usciamo fuori come avete visto ragazzi il veicolo scompare io qui adesso sto controllando se mi è arrivato un colpo di lester però ancora non mi arriva ma non c'è problema perché comunque quando saremo in giro in sessione arriverà questo colpo vedete che ho ancora lo stile buggato ragazzi adesso che cosa dobbiamo fare dobbiamo tornare al, alla maze bank dove stiamo facendo il glitch ragazzi più semplice di così si muore, ecco l'unica rottura di coglioni è che farete esperienza in volo perché dovrete fare tutte le volte così avanti e indietro non è possibile chiamare il veicolo speciale tramite menu interazione perché non funziona non si bugga ragazzi quindi a questo punto prendete il veicolo, lo mettete dentro l'officina, quindi premete freccia destra e lo andate a mettere dentro l'officina, cambiate il colore della targa, adesso andiamo a vedere, perché sennò poi mi dicono che non commento i video passo passo, quindi cambiamo il colore della targa. facciamo cerchio cerchio fino a scendi dal veicolo usciamo dal veicolo risaliamo sul veicolo e premiamo freccia destra ragazzi e il bug è fatto come sempre come eh, si faceva prima quindi una volta qui abbiamo il colpo di lester a me lester me l'ha mandato il colpo mentre che stava arrivando qui con l'elicottero avviamo il colpo di lester come si faceva sempre ci troveremo dove abbiamo il colpo. Ovviamente, ricordatevi che l'edificio dove avete il colpo, più lontano è dalla maze bank dove state facendo il glitch, e meglio è. Una volta che siete nel colpo, premete cerchio, scendete a terra e eh, vedete che sono ancora buggato, ragazzi e vi troverete il veicolo allora qui adesso le cose sono due ragazzi se avete una targa personalizzata potete mettere direttamente l'auto in garage senza nessun problema io in questo caso non ho una targa personalizzata e quindi eh, mi si clonerà la stessa targa allora se non avete una targa personalizzata che cosa dovete fare? chiamare il centro operativo mobile con una LGRH8 dentro questo non ve lo sto facendo vedere però ve lo sto dicendo e entrate nel centro operativo mobile, sostituite la LGRH8 riuscite dal centro operativo mobile e rientrate nel centro operativo mobile a questo punto la targa sarà cambiata, l'auto si salverà e potrete continuare a fare il glitch anche se non avete le targhe personalizzate l'unica pecca di questo glitch è ragazzi che ogni volta dovrete uscire dal, dal vostro CEO andare nel deposito veicoli speciali e eh, tirare fuori un cazzo di veicolo speciale e poi rifare il glitch ragazzi quindi farete un avanti e indietro in elicottero e questa è l'unica scocciatura però per il resto il glitch va abbastanza bene ragazzi eh, a me sembra anche più facile di quello di prima però sono punti di vista vi faccio vedere la data in cui sto girando questo video ragazzi perché l'ho girato poco fa prima vi faccio vedere le targhe come vedete ragazzi le targhe sono uguali questa che quest'altra sono completamente identiche quindi per me sono nulle dovrò cancellare un veicolo altrimenti prenderò un blocco pesante insomma vedete che sono ancora buggato l'unica cosa che dovete fare è solamente uscire prendere un veicolo speciale dal deposito veicoli speciali rimetterlo fuori e ripetere il glitch il, il primo bug non dovete rifarlo più ragazzi questa è la data in cui ho girato il glitch la data è l'ora Spero che il glitch vi sia utile, spero che riusciate a farlo tutti. Detto questo ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.